Parleremo del suo libro Zen in the City, che è una specie di manuale di sopravvivenza per chi vive oggi nelle nostre città caotiche e anche sotto la pressione di internet. Adesso con Paolo Suglioli parliamo di questo libro che forse ci può essere utile anche per tenere sotto controllo gli stress che arrivano dalla politica. No? Si chiama Zen In the City, l'arte di fermarsi in un mondo che corre. Lei Partiamo da questo, fa l'esempio di un uomo che corre eh, forsenatamente a cavallo e chi gli domanda dove sta andando lui risponde io non lo so, chiedilo al cavallo. Ecco, noi siamo così. Sì, questo qui diciamo, è un'antichissima eh, eh, antichissima storia sì, zen certo. che eh, diciamo, possiamo portare all'attualità. E questo cavallo, diciamo, nell'esempio che io porto in particolare, è riferito più alla tecnologia. Cioè, oggi... Eh, ci sono molti elementi e i, i dispositivi digitali aumentano molto questa tendenza che ci portano lontano dalla nostra realtà, perché poi parliamo di, di tutte queste cose, ma la nostra realtà poi ultima è quella di essere fatti di un corpo e di una mente, soprattutto di un corpo, e, e ogni volta che stiamo sullo smartphone a controllare Facebook, Whatsapp, o quello che sia, eh, siamo proiettati lontano da, da, da, dalla situazione in cui siamo, da, da, da, dalla realtà del nostro corpo. No? Può andare bene, ma per un po', purché ne siamo consapevoli, e quindi eh, propongo in questo libro degli esercizi, delle eh, modalità, cioè. delle strategie per essere consapevoli e quindi periodicamente tornare a quella che è la nostra autentica realtà, cioè di essere persone in carne e ossa che e siamo quindi qui. Quindi ogni tanto fermarsi, no? certo considerare le persone che abbiamo accanto tutti lo vediamo cosa succede al ristorante, per strada no? eh, persone che stanno accanto a un altro e invece in quello stesso momento stanno da un'altra parte questa è l'alienazione è una delle tante alienazioni che oggi stiamo vivendo tra l'altro lei raccomanda anche alcune pratiche diciamo utili per la città no? meditare al semaforo meditare in metropolitana, in ufficio ecco ma insomma uno pensa anche che ci vuole un po' di tempo per prepararsi alla meditazione quindi... sì ma questo qua eh. è qualcosa di molto semplice in realtà cioè, eh, io quello che faccio semplicemente è utilizzare lo zen che è una disciplina molto antica e anche molto lontana come origini all'estremo sì. oriente eh, però sempre usando gli stessi principi applicati agli stili di vita contemporanei e il principio è molto semplice è tornare con l'attenzione completamente a quello che stiamo facendo quindi per eh. dire se siamo al semaforo no? eh, noi siamo portati sempre a pensare a innanzitutto vediamo il semaforo come un ostacolo qualcosa che è contro di noi mentre invece quello fa il suo mestiere indipende indipendentemente de, de, de noi, cioè. siamo proiettati quello, verso quello che dobbiamo fare e quindi eh, non siamo in, in quel momento non stiamo vivendo pienamente la situazione il semaforo invece può essere, come dico io, un maestro zen, cioè ci costringe a fermarci. In quel momento, per esempio, se siamo stressati, siamo stanchi, possiamo un attimo rilassarci, tornare al corpo, eh, avere uno o due minuti di benessere. Questa qua è una, cosa, è una delle tante pratiche, è molto semplice, ma è una piccola strategia che ci può consentire, anche in questa vita così stressante, così alienante, così conflittuale che facciamo, di avere dei momenti di serenità e anche di vivere bene, non soltanto di sopravvivere. Anche bene. in ufficio no, questo si può cercare di fare. Tra l'altro so che ci sono, delle, anzi c'è cioè nel suo libro, delle aziende tipo Google che danno dei momenti di spazio ai propri dipendenti proprio per, insomma, cioè, perché... per riprendersi, adesso non dico che tutti si metteranno a meditare, ma per riprendersi un momento di spazio personale. Assolutamente. No? Google innanzitutto eh, ha la presunzione, tra virgolette, di vuole risolvere un po' tutti i problemi, compreso questo. Però certo. si rende conto, soprattutto, soprattutto al proprio interno, che questa in realtà è molto competitiva e anche eh, distruttiva per il proprio personale. E quindi diciamo, eh, fa questo. Ma diciamo, ci sono tante strategie che possono essere utilizzate nel mondo del lavoro, in un ufficio, a tutti i livelli. Non c'è bisogno di essere Google. Certo. E riguardano la consapevolezza dell'uso dei, dei nuovi media ma anche soprattutto i rapporti interpersonali che spesso sono inutilmente conflittuali non fondati sull'ascolto ma semplicemente fondati sul far valere a tutti i costi le proprie ragioni e spesso questi costi sono distruttivi soprattutto per chi lo fa e, mi sembra che la parte diciamo più nuova e interessante è quello che riguarda il rapporto col mondo digitale ecco ci vogliamo tornare un attimo eh, come eh, tutti noi stiamo ore e ore attaccati al computer, non parliamo dei nostri figli che vivono a. Eh, eh, allora, Com'è molti... una pratica per staccare un momento? Allora, ci quello... sono molti aspetti. Per esempio, un, un, un aspetto che io molto evidenzio è quello del è il rapporto con le nostre emozioni. No? E in, in, particolare, in particolare è molto delicato per quello che riguarda gli adolescenti, cioè certo. eh, i bambini e i bambini, cioè persone che Mentre formano la propria coscienza e quindi anche la propria capacità di riconoscere le emozioni, sono completamente fuorviati da questi mezzi. Per noi adulti diciamo, è ugualmente perverso il meccanismo, ma è un po' più facile. Eh, per esempio, c'è il meccanismo della condivisione. Eh, or ormai si tende a condividere un'emozione, un, un momento bello, non dopo ma mentre lo si sta vivendo. E il caso più eclatante è quando ci sono WhatsApp. i concerti, WhatsApp, sì. Sì, ma ha un concerto tutti quanti stanno lì a filmare, no? per cui diventano tutti giornalisti, cioè più eh, con la preoccupazione di raccontare che non di vivere Bene, quella certo. mazione, quella bellezza. E questo qua ci impedisce proprio di capire che cosa veramente stiamo vivendo. Certo. Allora, io quello che propongo sono delle pratiche, anche un po' dei giochi molto semplici, per esempio la pratica della cartolina, fare come quando si spedivano le cartoline agli amici, eh. che uno prima vedeva la cosa, poi può magari comprare. qualche ora dopo sceglieva il momento più bello per raccontarlo, per cioè. condividerlo con gli amici. Allora si può fare anche oggi con questi mezzi, aspettare un attimo, vedere cosa è stata questa emozione, eh. questo, il piacere di vivere questo momento Se e poi, poi condividerlo solo in un secondo momento. Benissimo, Zen in The City, si chiude qui eh, Linea Notte, torniamo come sempre domani.